Salve, io sono Manuel Nibale e in questo video vi spiegherò come ho realizzato il cortometraggio 1x1 cortometraggio che potete vedere linkato qua in alto a sinistra 1x1 è un cortometraggio abbastanza breve di circa 2 minuti e mezzo che ha come protagoniste due persone che stanno nude nel proprio letto. Ma non è quello che state immaginando. Vi consiglio di andare ovviamente a vederlo, ma soprattutto di andare a vederlo fino all'ultimo fotogramma, perché alla fine c'è una piccola scena che dà il twist alla storia. Durante questo video vedremo quindi gli step che mi hanno portato alla realizzazione di questo cortometraggio, ovvero l'idea, la pre-produzione, la parte tecnica, le riprese, il montaggio, alcuni effetti speciali utilizzati e un po' di considerazioni finali. L'idea di uno per uno è abbastanza semplice e viene dalla vita quotidiana, da quei momenti in cui sei con una persona e ti viene il desiderio, almeno a me è venuto, di dire ti vorrei baciare dappertutto, ma veramente dappertutto. Poi purtroppo l'ingegnere che è in me si pone delle domande e si chiede ok, ma come faccio ad essere sicuro di averla baciata veramente dappertutto, dappertutto? L'unico modo che mi è venuto in mente è quello di prendere un pennarello e come un, su una mappa, come su un planisfero, segnare puntino per puntino il corpo di questa ragazza. Se però mi fosse limitato a questo, il mio video avrebbe avuto semplicemente, narrativamente parlando, un inizio, un piccolo svolgimento con la scena delle crocette su tutto il corpo, ma non avrei avuto un finale, se non, vabbè, l'happy ending che non volevo certo mettere in un video su YouTube. In questo mi è venuta in aiuto la tecnologia perché ho comprato da poco un Boiling P1, che adesso vi faccio vedere. Boiling P1 che è un piccolo pannello LED che mi piace un sacco e che sto usando veramente tantissimo. Innanzitutto perché è estremamente potente. Adesso è al 50% e quindi già così però dà abbastanza fastidio. Ma soprattutto giocherellando con lui ho trovato questa bellissima funzione, ovvero questo effetto candela è un effetto bellissimo perché praticamente riproduce la luce leggermente ambrata della candela, con quei Kelvin molto, molto alti, però ha anche queste piccole variazioni e interruzioni di luminosità che lo fanno sembrare come la, la, la luce di una candela, che è appunto le mossa dalle piccole brezze di una stanza a queste variazioni. E quindi ho pensato che sarebbe stato bello illuminare la scena anche con il mio piccolo Boiling P1, che adesso è tornato al suo posto. Quindi ho pensato a un piccolo effetto sorpresa, ovvero il pennarello disegna, ma quello che disegna non si vede perché c'è troppa luce, la luce di una candela. Ovviamente so che scientificamente non funziona così, non è sufficiente la luce di una candela a nascondere l'inchiostro simpatico e deve esserci poi dall'altra parte la lampada apposita per farlo comparire. Però diciamo che con la magia del cinema ho voluto giocare con la mia fantasia e con la fantasia degli spettatori. La pre-produzione, come sanno molti di quelli che collaborano con me, è una delle mie parti preferite perché è quella in cui veramente la fantasia può esplodere e disegnare qualunque cosa. Dico disegnare perché è una cosa che faccio costantemente in tutte le mie produzioni, è un bello storyboard tipo questo uno storyboard dove rappresentare quelle che sono le idee che verranno poi espresse sul set e questo ha dei grossi vantaggi ad esempio A consente di avere dei tempi sul set molto più ridotti perché sappiamo benissimo quali inquadrature dobbiamo fare e soprattutto in che ordine dobbiamo farle e B come vedremo poi in fase di montaggio è fondamentale per aiutarci a ricostruire l'idea che avevamo in mente e che per fortuna abbiamo fissato su carta per poi passarla nell'editing finale Ricordatevi però che lo storyboard non è inciso sulla pietra, una scena potrebbe non essere girabile perché le condizioni del set o altre problematiche non lo permettono, così come d'altra parte dovete ricordarvi a volte di girare delle scene in più che vi vengono in mente sul momento, come ad esempio in questo caso un paio di fegatelli che sono stati poi molto utili in fase di editing. Per le riprese ho utilizzato la mia Sony Alpha 7 Mark II abbinata a un obiettivo Tamron 2875F28, una copiata che io trovo fantastica per questo tipo di applicazioni. Per le luci ho utilizzato semplicemente un faro LED con delle gelatine blu, sparato a pallettone rivolto verso il muro per avere una diffusione il più ampia possibile. Infatti uno dei problemi che ho riscontrato durante i test è il fatto che un faro, per quanto ammorbidito con un softbox o comunque qualcosa che vada a diffondere la luce, non riesce a illuminare uniformemente non tanto in questa direzione. La scena, ma quanto nella profondità, perché invece sappiamo che la luce lunare, così come la luce solare, per quanto il punto sia molto piccolo, arriva a coprire ovviamente uniformemente tutta la zona. Quindi, se noi andiamo a vedere l'illuminazione che dà il Sole o la Luna in questo caso, da qui a 10 metri, l'esposizione non cambia, perché il rapporto rispetto alla distanza della fonte luminosa è estremamente più alto. Mentre invece, quando siamo in un ambiente ovviamente circoscritto in un set, la luce decade molto velocemente e quindi eh, arrivava ad essere più buia nella zona lontana dal faro rovinando secondo me quello che era l'effetto luce lunare dal lucernario che volevo simulare e poi qualche piccola correzione in post produzione ovviamente ho dovuto farla ad esempio in fase di color correction ho dovuto lavorare per togliere un po di luminosità dalla parte dei piedi della modella riequilibrandola quella che era la parte della testa ovviamente questo soprattutto nelle riprese dall'alto quelle in azimuth Ovviamente, sapendo di essere un one man band, già in fase di preproduzione avevo previsto solo camere fisse, niente movimenti di camera. Avrei potuto, forse nelle parti iniziali, mettere dei movimenti di camera, ma proprio per una questione di linguaggio dell'intero corto, ho preferito anche lì comunque mettere delle inquadrature fisse. Per gestire la camera tra gli spazi, anziché usare un classico cavalletto, ho preferito usare la giraffa con sopramontata la testa al cavalletto. Questo perché mi ha consentito di andare molto più vicino alla scena, andando sopra all'area del letto con la telecamera e quindi avvicinarmi meglio, di correggere meglio la mia inquadratura, il mio fuoco eccetera eccetera. Tutte le riprese sono state effettuate con un F tra 3,2 e 3,5 con un otturatore a un cinquantesimo e a 50 fps. So che 50 fps avrebbe voluto un centesimo ma così ho potuto tenere gli ISO un po' più bassi, restando su 1250, senza grossi problemi di motion blur visto che comunque grossi movimenti non c'erano davanti alla camera. L'uso dei 50 fps invece mi ha consentito poi in fase di montaggio di allungare o accorciare leggermente la velocità delle clip per adattarsi meglio al montaggio e stare meglio nella musica. Il bilanciamento del bianco, essendo una scena con praticamente solo una luce a fare da keylight e giusto qualche dettaglio arancione qua e là dato dalla finta candela del boiling P1, è stato fissato tra i 5.000 e i 5.500 Kelvin più o meno. Passiamo quindi allo studio, dove andremo a vedere come ho realizzato il montaggio di uno per uno utilizzando DaVinci Resolve, che è il software di editing che sto usando in questo periodo. Un montaggio molto semplice perché, come al solito, quando la pre-produzione avviene in maniera molto rigorosa e precisa diventa estremamente facile poi fare il montaggio. Prima parte del montaggio, mi occupo ovviamente di sbobinare le mie clip e di indicare, attraverso i metadati, se si tratta di clip buone, di che shot stiamo parlando, quindi di che inquadratura stiamo parlando e magari anche già inserire i punti di input e output, questo magari non lo faccio sempre in fase di sbobinamento, ma lo faccio magari poi in fase di editing, però inserire questi metadati, quindi riportare nei file quello che è scritto nella pre-produzione preproduzione, quindi scritto nel mio storyboard, mi può consentire poi di usare le smart beans di Resolve per avere praticamente solo le take buone, ma anche ordinandole per shot, avere praticamente a disposizione già l'ordine di editing perfetto. Se ho già messo anche gli input e output, devo proprio solo prendere i vari pezzi che ho scelto e buttarli dentro la mia timeline che altre modifiche ho fatto eh, alcune modifiche di tempo di ritemporizzazione perché a certi momenti volevo o renderli in slow motion o comunque avere la libertà di potermi muovere nel tempo per poter adattare il movimento a quelle che poi erano le take ad esempio questo movimento volevo che si concludesse prima che comparisse il capezzolo, ma neanche che fosse troppo veloce, quindi avendo girato a 50 frame al secondo per una timeline a 25, ho potuto fare questo piccolo retime in cui appunto sincronizzare meglio quello che è il girato con quello che poi volevo che fosse rappresentato in schermo. Eh, tutto ovviamente montato sul beat della canzone, che la vedremo poi. Un altro strumento di editing che possiamo usare è quello dell'andare a nero, quindi del fade out, fade in, eh, in certi momenti particolari, ad esempio in questo. Perché? Perché togliere la parte visuale allo spettatore gli consente di immaginarsi quello che sta succedendo ed è una cosa che noi non abbiamo ripreso veramente nella scena. Ad esempio, questo momento in cui passiamo da una posizione laterale alla posizione eh, prona, andiamo a nero, non avendo le riprese di lei che si gira, e sarebbero state ovviamente in più, vedendo il prima e il dopo e il nero in mezzo, lo spettatore si immagina che c'è stato questo movimento del corpo, un movimento di camera, così come in altri punti. In questi punti, per allungare ancora un po' i tempi, per dare ancora un po' più di respiro, ho replicato eh, la coda dello strumento, la coda del pianoforte in questo caso, e l'ho semplicemente eh, allungata e spostata verso, verso il labio per dare ancora un po' più di spazio vuoto e dare ancora un po' più di ritmo. La color correction è stata particolarmente semplice perché, avendo girato tutto con luci fisse, uno, praticamente una sola esposizione e un bilanciamento del bianco costante, eh, le scene erano già molto raccordate tra di loro. L'unica cosa ho dovuto fare una piccola modifica rendendolo un po' più blu, perché era leggermente più verdognolo, dare un po' più di, di tono, un po' più di contrasto. Una cosa, purtroppo devo confessarla, ho mancato l'uso del picture profile. Quindi ho dimenticato di attivare il picture profile che uso solitamente, che nel caso della, della mia Sony Alpha 7 è Cine2. Soprattutto in condizioni di scarsa luce preferisco usare Cine2 e non S-Log2 che lo uso invece quando devo preservare maggiormente gli alti e quindi ho perso un po' di potenzialità diciamo nel controllo del colore però alla fine con le potenzialità di Avinci Resolve, la gamma dinamica comunque della camera che è, che è altissima eccetera sono riuscito comunque a, a portare a casa la color che volevo Per quanto riguarda la musica di sottofondo non ho cercato nulla di particolarmente elaborato, sapevo che volevo un brano di pianoforte e l'ho semplicemente cercato dentro la raccolta audio di YouTube cercando un brano che fosse contemporaneamente eh, delicato ma neanche troppo lagnoso, romantico, troppo melenso e l'ho trovato secondo me in I Remember You, che è questo brano qui della lunghezza giusta, quindi nessun problema Per quanto riguarda il sound design, nonostante non fosse prettamente necessario ho voluto comunque mettere qualche suono qua e là, magari molto basso, molto più sotto la musica, come ad esempio il fruscio delle lenzuola che si muovono, o il rumore di lei che si agita nel letto, oltre ad altri rumori più collegati a quello che avviene a video, quindi tipo lo stappare del penarello, o soprattutto per il finale, il soffio sulla candela, che dà il tempo poi dell'apparizione dell delle crocette finali. Partiamo dalla scena iniziale che è quella della Luna, dal punto di vista grafico, molto semplicemente usando le potenzialità di Fusion in Resolve, ho potuto unire due clip, una clip presa da, da YouTube, potendo fondere quindi insieme le, le due scene applicando un buco all'interno del lucernario dove mettere dietro la mia scena con un po' di sfocatura, insomma facendo un, un po' di correzione all'interno di, di, di Fusion. Per quanto riguarda le crocette finali, ho utilizzato Photoshop e non Resolve per crearle. Quindi cosa ho fatto? Ho preso il frame finale che mi interessava, l'ho portato in Photoshop e uh, avevo due strade. Potevo o prendere semplicemente la mia bella pennetta e cominciare mano a mano, come avrei dovuto fare nel video, a rappresentare tutte le crocette, oppure, come ho preferito fare, a far sì che Photoshop facesse il lavoro al posto mio. Ho creato dei tracciati che seguissero l'andamento del corpo che mi interessava, partendo dalle dita delle mani, seguendo tutta la fisionomia del corpo, fino ad arrivare poi ai piedi. A questi tracciati, con un pennello disegnato ex novo, ho riempito il tracciato, tasto destro, traccia sotto tracciato, sfruttando il pennello, quindi con già un po' di varietà, si possono già vedere alcune crocette più chiare e più scure, un po' di rotazione, quindi dandogli un po' di quella manualità che mi interessava. Una volta disegnate tutte le crocette che mi servivano, non ho fatto altro che mascherare la modella, quindi evitare le crocette che sporgevano dal corpo, applicare una displacement map, creata precedentemente con un bianco e nero sempre di questa foto, in modo da avere sì che le crocette si adattassero a quelle che erano le pieghe, i trasferimenti diciamo da luce e ombra del corpo, e poi un piccolo effetto bagliore giusto per dargli quell'effetto un po' più di luminoso, tipico dei, di quei pennarelli che si vedono con, con le luci ultraviolette. Copiato il mio livello, ho potuto testare a, a mettere sovrapponi l'italiano di overlay per vedere il risultato finale. Quindi mettendo il PNG sopra, applicando un overlay, quindi anziché usare eh, la composizione normale, che è quella che semplicemente butta il PNG con le sue trasparenze sopra l'immagine, Overlay va a fondersi a quella che è la, um, la struttura, soprattutto della luce e, e del colore del livello sottostante, creando l'effetto che volevo io. Beh, sono molto contento di come ho realizzato questo cortometraggio, era un bel po' che ce l'avevo in testa, sono molto contento di come è uscito. Durante il set, ovviamente siamo divertiti. Abbiamo solo dovuto fare attenzione alla temperatura della modella, perché ovviamente l'abbiamo girato all'inizio di quest'anno. Nonostante i termosifoni a pallettone, la temperatura non era comoda per stare fermi su un letto completamente nudi. E quindi, tra una ripresa e l'altra, ad ogni stop di corsa a buttare la coperta sopra la modella per poverino tenerla in temperatura. Inoltre ho anche dovuto spiegare al coprotagonista come gestire un po' la macchina fotografica, perché nella scena in cui io stappo il pennarello, doveva essere lei occupata della gestione dell'inquadratura e della messa a fuoco però se l'è cavata abbastanza bene bene, spero che questo dietro le quinte di uno per uno vi sia piaciuto, vi sia magari stato utile e non vedo l'ora di farvi vedere il prossimo progetto